mi chiamo Linda Poncini Vosti ci tengo al Vosti perché è, una, è un cognome di Gerra che figura in documenti di pergamena fin dal 1280 ho 86 anni, ho fatto la maestra per 26 anni poi ho avuto una figlia, mi sono sposata e dopo non, ho più fatto, non sono più entrata in una scuola se non per compiti di genitore, ecco. secchiello di rame direi proprio in dialetto sincero seja dall'acqua c'era in tutte le case della verzasca perché bisogna pensare che non c'erano gli acqueduti io parlo degli anni dal 40 in avanti 40 47 48 e venivo in valle insieme a una mia zia una sorella della mia mamma e noi abitavamo nella frazione canoof e proprio vicino alla porta c'era un ferro con un uncino dove si appendeva il secchio dell'acqua. Naturalmente per riempirlo bisognava andare alla fontana che è in fondo alla frazione di, di Canof. Perciò si può pensare quanto fosse ridotto il consumo di acqua. La si teneva da conto perché bisognava portarla. Oggi lo si farebbe per motivi ecologici, ma allora lo si faceva per motivi di sopravvivenza c'era anche molto meno pulizia, diciamo così, soprattutto in gene corporale esisteva un po' la buona, al fiume orriale di vicino. E poi questa fontana aveva proprio le due spranghe in ferro per appoggiare il secchio e, e allora c'era scritto un cartello non lordare l'acqua e questo lordare mi sembrava una parola impossibile e mi ha spiegato mille volte allora cosa volesse dire e non riuscivo a capire perché bisogna dire una cosa così semplice come non sporcare in un modo così complicato i rumori dei canove erano il rumore del reale che passava vicino spesso senza acqua perciò era un rumore temporaneo c'era sempre invece il rumore della froda, il canto della froda a me sembrava una cascata come quelle del Niagara era veramente una cosa grandiosa e poi c'era il rumore delle foglie tra gli alberi e qualche grido di bambini che giocavano ecco. le voci che si conoscevano tutte l'acqua non è un elemento importante solo per la Verzasca ma per tutto il mondo Pensa solo in Africa cosa vuol dire l'acqua è un pozzo Qui in fondo siamo molto fortunati perché di acqua ne abbiamo tanta. Ci sono tante sorgenti, c'è l'acqua del fiume e la gente ha avuto questa grande fortuna. Se io penso a Anna Agnesa come ha parlato dell'acqua, del colore, della musica dell'acqua è veramente incantivole.